Buongiorno a tutti, amici di Politicamente Scorretto, ci troviamo qui all'Istituto Belluzzi di Casalecchio di Reno stamattina per una conferenza sull'impegno sociale da parte degli artisti di spettacolo e ne parliamo con l'attore e regista Ascagno Celestini. Buongiorno e eh, volevo chiederle eh, quanto sia importante per... Eh... Lei e i suoi colleghi eh, partecipare a questi eventi e soprattutto proprio parliamo di impegno sociale quando sia importante per voi a fare attività di questo tipo. Quanto importante? Diciamo che la parte più grossa del mio lavoro, insomma, del nostro lavoro, è raccontare storie, a prescindere poi dal, dal fatto che, che l'argomento sia più o meno legato a, a questioni come dire, sociali, politiche, di impegno eccetera eccetera. Momenti come questi qui sono momenti non soltanto di confronto, ma anche come dire, ci danno la possibilità di spiegare un po' il percorso, come costruiamo queste storie e soprattutto come dire, cercare di spiegare che comunque sia il nostro compito non è tanto come dire, scandalizzare o far venire a galla degli scandali, diciamo, dei scandali del quotidiano, scandali della Eccetera. quanto eh, appunto cercare di, di, di costruire veramente una storia e, mm, quindi come dire, raccontare proprio l'evoluzione drammaturgica di un racconto prima ancora che il suo contenuto questo è molto bello. Le chiedo un'altra cosa. Ieri è tornato in scena il suo spettacolo Radio Clandestina al teatro Laura Betti di Casa Lecchio, sempre per Politicamente Scorretto. Volevo chiederle eh, innanzitutto di cosa parla brevemente questo spettacolo e che cosa prova ogni volta che questo torna in scena. Beh, io ho debuttato con Radio Clandestina nel, nel fine ottobre del 2000, quindi quasi vent'anni fa. E lo spettacolo racconta um, uh, di, diciamo, due giorni nel 1944. Il 23 e il 24 marzo del 1944, il 23 marzo c'è stata un'azione partigiana in una strada di Roma, via Rasella, in seguito alla quale sono morti 32 tedeschi. e Poi un 33esimo è morto durante la notte all'ospedale. E il giorno successivo c'è stata una rappresaglia eh, dei tedeschi che noi conosciamo come Eccidio alle Fosse Ardiatine. Ma per raccontare questa storia di due giorni giorni io ripercorro, come dire, riracconto quello che è successo negli anni e nei decenni precedenti perché, come dire, non tanto un errore ma una trappola del, del racconto, soprattutto della cronaca giornalistica, è quella di in qualche maniera sezionare la storia e prenderne solamente un pezzetto, decontestualizzarla. Allora, se racconto solo quello che è successo il 23 e il 24 marzo, io non capisco niente di, di, di quello che è veramente successo. Devo, devo rimettere nel suo contesto, non, non creare una cornice che la isoli, ma anzi cercare il più possibile di allargare questa cornice e ricollocare nella storia un avvenimento. ottimo. Allora, questa è la sua seconda edizione che partecipa a Politicamente Scorretto. Volevo chiedere che cosa pensa di questa manifestazione. Penso che sia come dire, un, un bel ponte tra, tra il teatro e la società molto spesso siamo, dire, ci abituiamo a vedere il teatro come appunto, una parentesi adesso vado a teatro, e mi diverto oppure vedo un capolavoro del passato mentre invece il teatro, ma come tutto insomma, fa parte del, della nostra vita, deve far parte della nostra vita quotidiana io mi ricordo un anno andammo a fare spettacolo, cioè siamo andati molti anni ci andiamo quasi sempre a San Pier d'Arena, a Genova, al teatro Gustavo Modena, io mi ricordo arrivammo in, in teatro andammo a mangiare in una trattoria e, e il tipo della de trattoria ci disse male che, che fare spettacolo perché quando è aperto il teatro qui viene gente normale che sembra un po' la contraddizione cioè, nel teatro c'è gente normale no perché quando è aperto il teatro e se è un teatro diciamo, che funziona in maniera intelligente viene lo studente il magistrato il chirurgo, il disoccupato, l'operaio l'impiegato, cioè in quella zona della città si popola di, di, di persone che rappresentano tutta la società ecco, quindi credo, a me sembra insomma, per quel poco che, che lo conosco politicamente scorretto mi sembra che sia un, un ottimo ponte tra il teatro nel suo piccolo isolamento e la società. Ok, grazie mille. Allora, salutiamo Scagnone Celestini e lo ringraziamo per questo contributo. Qui dall'Istituto Belluzzi è tutto. Per politicamente scorretto è tutto. Grazie. Buona giornata.